Allora, come dicevamo, il programma di questa settimana, è molto chiaro, è quello di diciamo così, fare un po' di esercizi e di diciamo così, ragionamenti in preparazione per, per le prove d'esame. Allora, avete visto nel laboratorio 12 no, come, si, come sarà strutturato l'esame, quindi avrete anche gli esami veri e propri, lo, lo, lo ricordiamo, abbiamo 90 minuti di tempo. Eh, e ci sarà ciascuno di voi, diciamo così, quando faremo poi il calendario in funzione delle prenotazioni, avremo ehm, uno slot orario ben definito, quindi quei 90 minuti eh, vi diremo in quale giorno e in quale orario dovete eh, sostenere l'esame, c'è un minimo di tolleranza diciamo, sull'orario di inizio e sull'orario di fine, perché magari non tutti riescono a collegarsi esattamente nello stesso momento, ma da quando partite, da quando entrate nel quiz, scatta il timer eh, che conta questi 90 minuti per le tre domande di teoria eh, più il programma finale, il programma eh, da realizzare. Okay? Eh, dovete alla fine completare tutto e eh, diciamo così, confermare l'invio del vostro materiale. Eh, lo strumento sarà esattamente quello che, eh, che abbiamo già usato nel laboratorio 12 con l'aggiunta del, eh, del lockdown browser, eh, che, eh, quindi lockdown, si chiama questa bestia qui, eh, browser, che eh, vi bloccherà alcune funzionalità del computer, eh, quindi vi conviene... Eh, chi non l'ha già fatto, sul portale della didattica c'è una procedura per scaricarlo e testarlo, vedere che funzioni con, la vostra, con le vostre impostazioni di computer, webcam, tastiera, eccetera, eccetera. Okay? E Quindi è, ass è assolutamente consigliato fare, anzi diciamo che è obbligatorio che voi proviate, no? eh, questo, tanto questo lockdown lo userete anche per gli altri esami, questo stesso meccanismo per altre materie, eh, provatelo prima perché non si può arrivare il giorno prima dell'esame eh, e, e accorgersi che qualcosa non funziona. Um... Le, eh, ok, quindi questo verificato. Noi stiamo cercando, se riusciamo a fare ancora un'ultima esercitazione, che non so se sarà questo giovedì oppure ve la lasciamo lì, in modo che la facciate quando vogliate, eh, in cui sia già abilitato anche questo lockdown, così avete, abbiamo anche la percezione di che cosa non si può fare quando lockdown è attivato ad esempio il copia e incolla purtroppo è una funzionalità che, che, che non è più disponibile una volta che lockdown blocca, eh, blocca il computer eh, quindi cerchiamo di, di visto che l'esame comunque è abbastanza verso la fine del mese di impostare un ambiente in cui possiate provare anche diciamo così con lockdown con il sistema di lockdown eh, la domanda di Elena è sulle tre domande di teoria giustamente queste tre domande di teoria sono una eh, sulla diciamo così, parte T1, una sulla seconda domanda sul capitolo T2 di teoria, quindi uno sui numeri e l'altra sulle architetture, e la terza domanda è diciamo così, sulla eh, programmazione, eh, il, sulla parte diciamo così, teorica della programmazione, quindi capire le strutture dati, i costrutti, l'utilizzo dei vari meccanismi, eccetera, del linguaggio e degli algoritmi, eh, ehm, che sono stati diciamo così eh, visti. Eh, diciamo che quest'ultima domanda se uno ha compreso bene la parte di programmazione gli viene praticamente gratis, non c'è nulla di specifico da studiare. Se avete visto nel, eh, nella dispensa che vi ho linkato purtroppo solo ieri sera, ma è questa qui, eh, ve l'ho messo sul sito, vi ho messo il link eh, su Slack e ci sono proprio alcuni esempi della prima domanda, alcuni esempi della seconda domanda, diciamo, non sono esempi esatti della domanda perché le domande dovremmo riformularle tenendo conto esattamente dell'ambiente d'esame, che cosa potete selezionare come risposta chiusa, risposta aperta, eccetera, quindi vanno poi riformulate con attenzione. Ma sono tipi di domande, diciamo così, sugli stessi argomenti che potrebbero capitare. Eh, Sul eh, capitolo di programmazione... Eh, ehm, quello che vi suggerisco è di dare un'occhiata alla fine di ogni capitolo del libro, e quindi noi abbiamo fatto i primi otto capitoli del libro, ci sono degli esercizi di ripasso, c'è un capitoletto proprio al fondo che si chiama esercizi di ripasso, eh, le, le domande sono numerate, questi esercizi R qualcosa, quindi R3.1, R3.2, R7.4, eccetera, a differenza degli esercizi di programmazione che hanno la P, questi hanno la R, come è scritto qua. Eh, eh, e se, se guardate quegli esercizi, grossomodo no, le di teorie, della, la terza domanda di teoria eh, cadrà grossomodo in quel dominio, no, che ci fa ragionare su come usiamo il linguaggio eh, queste domande eh, prima che me lo chiediate diciamo così valgono 5-6 punti in totale, sul totale dell'esame e il resto del punteggio invece chiaramente sulla parte di programmazione ok um... Va bene, eh, ricordatevi di prenotarvi sul portale eh, per l'esame, il eh, totale dei punti è un po' più di 30 ovviamente, nel senso che noi dobbiamo poter dare sia il 30 che i 30 lode, quindi la somma totale arriverà a 31-32. Eh, ma questo è un dettaglio, diciamo così, che purtroppo diciamo così, preoccupa più noi che voi, no? nel senso che voi dovete solo essere preoccupati di fare le cose giuste e poi il voto bello ve lo diamo, eh, in estrema sintesi. Quanti punti saranno per superare gli esami? 18. Alla fine l'esame è superato con 18 punti. Ecco, non è accettabile lasciare la parte di teoria in bianco. Quindi anche se uno fa il programma bene o molto bene, ma non risponde a domande di teoria, allora non è considerato valido. Non vogliamo mettere un numerino, quale sia la soglia minima sulla teoria, lasciateci ragionare col cervello e non con la calcolatrice, però diciamo così, la parte di teoria deve essere decente, no? eh, perché, perché il, eh, diciamo, il compito sia valido, ma come avete forse già cominciato a guardare o percepire, che effettivamente queste domande, devo dire che no, non, non sono particolarmente difficili in certo senso, ok? Ehm, okay eh, almeno così non le percepiamo noi, poi è sempre tutto molto soggettivo. Ecco, prima di passare agli esercizi, volevo solo ricordarvi ancora altre due cose, Uh, che sono la prima è il questionario cosiddetto CPD del Politecnico vi saranno arrivati un certo insieme di avvisi uh, per compilare questo questionario io ho già anche insistito un paio di volte e ecco, vi faccio vedere dal vivo quello che sto vedendo io adesso uh, al momento ci sono, sono meno della metà degli studenti che hanno già risposto a questo questionario okay? uh, mi piacerebbe eh, che riuscissimo ad arrivare a una percentuale decisamente più solida, no? quindi un 80% 70-80% non ci starebbe male eh, di compilazione del questionario. Okay? Eh, questa è la vostra opportunità per far sentire al Politecnico quella che, quella che è la vostra opinione eh, su, su, sulla didattica che eroghiamo nei diversi corsi. Quindi prendete eh, se, seriamente essenzialmente questo, questo strumento. Okay? Così come l'altro strumento che eh, vi ho accennato, vi ho condiviso, che abbiamo costruito invece tra noi docenti di informatica, è eh, questo altro questionario eh, che, eh, di cui adesso vado a recuperare eh, il link e ve lo ricondivido. L'avevamo già messo, eh, dunque avevo messo qua, se non sbaglio, un secondo solo, ve lo rimetto nella chat okay. ehm, che è appunto questionario interno nostro però più dettagliato fatto a cavallo tra tutti i 20 corsi più i due di inglese eh, che entrano nel, nel merito degli argomenti e quindi a noi serve sicuramente per aggiustare, eh, per aggiustare eh, la, il corso dell'anno prossimo ed eventualmente anche un pochino per aggiustare l'esame. Eh, ok, quindi vi chiedo, come vi dicevo, dieci, sono dieci minuti in totale, cinque minuti per il CPD e, e forse meno e cinque minuti per, per il nostro questionario interno. Se riuscite a compilarlo eh, riusciamo a, diciamo così, ad avere delle informazioni su cui poter lavorare in modo quantitativo. Ok. Eh, quindi queste sono le due richieste che vi faccio. Allora, adesso io direi eh, di spendere il tempo che ci serve per andare a rivedere il la laboratorio 12 eh, e se ci rimane del tempo alla fine della lezione speriamo un pochino magari andare a sbirciare alcuni di questi esercizi che eh, come vedete alla fine mh, sì, sono anche un po' ripetitivi, alla fine sono quasi tutti dello stesso tipo. Okay? Ehm, allora, io riprenderei eh, la, il laboratorio 12 Okay, quindi ho qua il testo che abbiamo, abbiamo proposto. Leggermente rivisto il testo perché abbiamo un po' ripulito in questi giorni e, e, e diciamo così, completato alcune cose che non si capivano bene, quindi non sono esattamente parola per parola ciò che avete visto, ma diciamo così i concetti sono gli stessi. Ehm, allora, e proviamo a risolvere insieme, come dicevamo, no? o vedere insieme rapidamente le soluzioni, se avete già lavorato, quindi non sono esercizi nuovi. Eh, allora domanda 1 era una domanda molto facile diceva fai un'operazione su 8 bit e dimmi quanto vale il risultato ok allora eh, io qua ho riportato tre opzioni possibili sul, sulla vostra mh, simulazione di ce n'erano ne due sole ma eh, era più semplice Eh allora, la prima cosa che magari diciamo è che il te, la, la, la rappresentazione che viene definita come rappresentazione di numeri in complemento 2 su 8 bit. Okay? Allora, quando dico complemento 2 su 8 bit, mi sto immaginando un computer che lavori in complemento 2 su 8 bit. Quindi l'unica cosa che questo computer conosce sono i numeri a 8 bit, in complemento 2 su 8 bit. Quindi la risposta B, che aveva 9 bit... Poi facciamo anche l'operazione il calcolo, però subito vedo che la risposta B ha 9 bit e quindi questo di sicuro non può essere il risultato che, viene, che emerge da un calcolatore che lavora con 8 bit, okay? quindi questo lo escludiamo subito. Poi come numerini può anche sembrare giusta, ma non, di sicuro non ci sta come un valore codificato su 8 bit sul complemento 2. Voi potreste dire, eh ma sì, ma 8 bit sono gli operandi, ma il risultato ma ho bisogno di un bit in più. No, in realtà no. no? Nel senso che sull'aritmetica fissa, quella del calcolatore, il numero di bit è noto a priori e non si può poi aumentare a piacere quando vi serve. Okay? Quindi alla fine c'è un risultato che poteva essere o un dato numerico oppure una condizione di overflow. Mm? Ehm con un po' di esperienza uno può capire che questa operazione qua non può mai dare overflow eh, perché in complemento 2 quel primo è un numero negativo il secondo è un numero positivo no? il numero negativo perché il primo bit vale 1 e il secondo è un numero positivo perché il primo bit vale 0 e quindi se io ho la somma di due numeri di segno diverso il risultato sarà sicuramente compreso tra l'uno e l'altro. No? Se faccio un A più B e A è negativo e B è positivo, beh, A più B sarà maggiore di A minore di B, per forza. E quindi non potrà mai uscire dalla rappresentazione, non potrà diventare troppo grande, più grande di 2 ln-1 o più piccolo di meno 2 ln-1, no? perché all'interno è ancora più, diciamo così, vicino allo zero, lontano dagli estremi rispetto ai due numeri di partenza. Quindi la somma di due numeri di segno opposto non può mai causare una condizione di overflow, punto. Quindi in automatico io andavo senza fare nessun conto sulla risposta C. Vabbè, e se no, e se no mi faccio i conti. Eh, infatti mi sono spostato questo in modo da avere spazio per scrivere. Eh, e posso... Si può andare giù con sta roba, sì? Eh, quindi l'operazione che era richiesta era 1, 0, 1, 1, poi c'era 3, 1, 1, 0, questo era un numero a cui sommare 0, poi 3, 1, qui cerco di incolonarli in modo più o meno decente, e poi 2, 0 2, 1. Ok, allora proviamo a fare questa somma. 0 eh, più 1 fa 1 senza riporto, 1 più 1 fa 2, cioè 0 col riporto di 1. Questa terza colonna abbiamo 1 più 1 più 0, che fa eh, di nuovo 0, perché fa 2, quindi 0 col riporto di 1. Questo riporto di 1 lo porto qua, o 1 più 1 più 0 nuovamente fa 2, cioè 0 col riporto di 1, 1 più 1 più 1 fa 3, quindi 1 col riporto di 1, 1 più 1 più 1 fa nuovamente 3, 1 il riporto di 1, 1 più 0 più 1 fa 2, quindi 0 col riporto di 1, 1 più, 0, 1 più 1 più 0 fa 2, cioè 0 con un riporto eventuale che però in realtà non esiste perché questo riporto cadrebbe sul bit numero 9. Okay? Eh, cadere sul bit numero 9 vuol dire non esistere, hm? di fatto, perché abbiamo solamente 8 bit, non esiste, e il nono bit non esiste proprio. Ok, questo è il risultato che guarda caso coincide col numero che era scritto nella risposta C 0011 0 seguito da un 1. Ok, quindi dal punto di vista numerico ci mancherebbe ancora: diciamo così, coincide. Il problema è: ma, ehm, ma ehm, è corretto o no? Cioè, questo valore è giusto oppure in realtà è un valore sbagliato? Causato da una condizione di overflow. Allora, eh, ricordiamoci: qual è la regola, diciamo così, in, per scoprire se in un'operazione in complemento 2 c'è stato overflow oppure no? La regola è quella di andare a guardare i segni, i segni degli operandi e i segni del risultato, e invece non guardare assolutamente l'eventuale bit di riporto che salta fuori. Ok? il bit di riporto è un problema nel caso in cui stiamo facendo le operazioni in binario puro allora lì sì, se c'è un bit di riporto allora causa un overflow no? indica il fatto che si è verificato un overflow ma nel caso del complemento 2 non serve a niente che ci sia o che non ci sia non ci dà nessuna informazione l'informazione ce l'abbiamo andando a chiedere se un numero negativo 1 più un numero positivo 0 può dare come risultato un numero positivo? sì, può e quindi non c'è overflow. Quindi l'unico caso in cui possiamo rilevare la presenza di un overflow nel complemento 2 è quando sommiamo due numeri positivi e salta fuori un risultato negativo, o due numeri negativi e salterebbe fuori un risultato positivo. Okay? Quindi in questo caso eh, abbiamo confermato che la risposta giusta era la terza. Eh, Ok, adesso qui l'ho scritta sotto domanda con, con, con domanda con tre opzioni, quando l'abbiamo trascritta sul laboratorio 12 invece per velocità l'abbiamo fatta come domanda risposta aperta perché ci sono dei, dei, delle complicazioni nel, nel modo in cui funziona il sistema dei quiz, il sistema Moodle, eh, Perché per il fatto di permettervi di... di, di di ripetere, di correggere più volte la stessa domanda senza darvi il risultato prima, senza bloccarvi, quindi abbiamo dovuto, l'abbiamo messo insieme un po' in fretta e, e quindi eh, è stato fuori leggermente diverso da questo. Eh, al, le domande potrebbero essere sia domande aperte in cui vi chiediamo di scrivere il risultato di questa operazione oppure domande chiuse in cui c'è da scegliere tra le opzioni, cioè in entrambi i casi. In ogni caso, cioè, vedete che alla fine quello che se dovete fare è un conteggio. Ecco, una cosa che non vi abbiamo mai detto, è ovviamente voi potete, potrete all'esame avere dei pezzi di carta bianca eh, di brutta, diciamo così, su cui fare i conti, fare i vostri appunti, eccetera, eccetera, non, non siete obbligati a farlo a mente e scrivere il risultato. Eh, quindi all'esame alcune domande potranno avere le opzioni, altre domande potranno avere il testo libero, può capitare mh, di tutto, sia l'uno che l'altro, ok? Non ho capito il commento di Beatrice che mi dice allora sarebbe overflow, eh, no, non, no non sarebbe overflow perché in complemento 2 il bit di riporto non è indicativo di nulla, mm? potremmo avere un overflow senza avere il bit di riporto, potremmo non avere come in questo caso invece non avere nessun overflow anche se c'è quel riporto sul nono bit, sul complemento 2 non ve ne preoccupate, non esiste, mm? ok, eh, ho detto dopo. Se scrivessimo solo uno zero come prime cifre al posto di 2 sarebbe un errore, mi chiede Roberto. Eh, dunque, se scrivessimo solo uno zero come prime cifre al posto di 2, non ho capito la domanda sinceramente, perché 2 non c'è nessuna parte, è un 2. quindi se Roberto puoi chiarirmi per favore. Eh, I primi due zero, ah sì, certo, sarebbe errato. Sì. cioè se, se anziché questi due zeri scrivessi uno zero solo e sarebbe un numero diverso innanzitutto non sarebbe un numero su, su 8 bit ma sarebbe un numero su 7 bit e noi abbiamo detto che la nostra aritmetica è in complemento 2 su 8 bit e, e, e ricordiamoci che in complemento 2 questo bit qua vale meno 128 e questo bit qua vale più 64 se per caso togliessi questo 0 allora questo meno 64 diventerebbe più 64 cioè cambierebbe il significato del numero ma in ogni caso qui ragioniamo in aritmetica fissa quelli sono i bit e quelli devono essere dall'inizio alla fine ok passiamo alla seconda domanda o ci sono ancora dubbi sulla prima vedete che sulle dispense che vi ho dato molte domande sono di questo tipo Ecco, magari scordiamole insieme convertire un numero da base 2 a base 16 ad esempio no? base 2 a base 16 semplicemente basta prendere le cifre a 4 a 4 no? eh, ma non, non ve le risolvo qua così almeno avete tempo di, di guardarli eh, convertire un numero eh, in complemento 2 dato un numero decimale quindi da base 10 a base 2 dati due numeri in complemento 2 effettuare la somma ad esempio e verificare se questa somma causa un overflow data l'ampiezza 8 bit e la codifica in complemento 2 eh? e così via qui eh, convertire da complemento 2 al modulo di segno i, i seguenti numeri quindi vuol dire convertirlo in decimale poi da decimale al modulo di segno in realtà quest'anno sul modulo di segno abbiamo fatto molto poco quindi in realtà questo è un esercizio semplicemente sulle conversioni no? operazioni in complemento 2 eh, anche qua ci sono dei numeri, dire il risultato e dire se c'è overflow essenzialmente. Idem, fai la somma, verifica se c'è l'overflow sul 6, convertire da, da decimale a modulo segno, convertire eh, ed eseguire la somma. Adesso in questo caso in realtà ci sono quattro eh, numeri, quindi sono parecchie somme da fare, ma non... non non prendete questi, es questi esercizi come esattamente letterale di ciò che potrebbe capitare nel, ehm, eh, nell'esame. Okay? Questi sono esercizi presi dai temi di esame dell'anno precedente, dell'anno scorso, che si svolgevano su carta, quindi ovviamente la meccanica è diversa, però il tipo di competenze che servono sono le stesse. No? Quindi vedete che sono, alla fine si somigliano tutti. Una volta che sapete fare le conversioni da decimale a binario e viceversa, nelle tre codifiche, binario puro, modulo e segno, complemento 2, e sapete fare le operazioni di fatto di somma e sottrazione in complemento 2 eh, e riconoscere l'overflow di fatto, è eh, tutto quello che sapete, tutto quello che serve. Ok, eh, passiamo alla seconda domanda. Dicevamo dove ci chiedeva: data un'ipotetica. Memoria di 4 megabyte e di parallelismo 2 byte, quanti fili di indirizzamento sono necessari per indirizzare la memoria. Mh? Tale memoria. Allora, anche qua ragioniamoci insieme. Eh, noi abbiamo quindi eh, una, ops, una memoria che ci viene detto che eh, questa disegniamola così, una memoria che ha tante celle. Ci viene, quello che ci viene detto è che una singola cella, cioè ciascuna cella, ha un parallelismo di 16 bit, giusto? Il testo mi dice 2 byte, cioè 16 bit, esattamente la stessa cosa. E, e la memoria complessivamente ha una capienza di 4 megabyte, 4 megabyte totali. Allora, mi, mi si chiede, eh, questa memoria ovviamente sarà collegata al bus del sistema, sarà collegata attraverso al bus dei dati, il database, cosiddetto, e sarà collegata attraverso il bus degli indirizzi. L'address bus, indirizzi. Allora, mi chiede, come minimo, perché ovviamente potrebbe essere di più, eh, come minimo... Ehm, quanti fili di, indirizzo, di quanti fili di indirizzo ha bisogno questa memoria per poter accedere a tutte le singole celle? Allora, la prima dova, la, a questo punto devo fare due piccoli passaggi di ragionamento. Eh, qual è il numero di celle totali di questa memoria? Eh, il numero di celle totali sarà la dimensione della memoria diviso la dimensione di ogni singola cella esercizio da, da quarta elementare. Eh, ogni cella, mi chiede Luca, eh, cosa si intende con parallelismo, si intende il numero di bit di cui è composta la singola cella, ah, quindi la cella di memoria contiene delle, delle parole, parole in questo caso 16 bit, e io questi 16 bit o li leggo tutti o li, o li scrivo tutti in parallelo, cioè contemporaneamente. L'operazione più semplice che posso fare su una, di mem su una memoria è leggere un'intera cella o scrivere un'intera cella. Per questo c'è questo termine parallelismo, perché tutti i bit di questa cella vengono letti in parallelo o scritti in parallelo. Okay? Quindi il parallelismo di una memoria, altro non è che la dimensione in bit delle celle di memoria eh, che contiene. Okay? E quindi a questo punto quante celle ho? Beh, Quanta memoria diviso quanto, eh, quanto è grande una cella? No? Eh, allora, la memoria in questo caso sono 4 megabyte, eh, 16 byte, bit abbiamo detto 2 byte. Possiamo fare il calcolo in byte o in bit come preferiamo, magari facciamolo in byte perché è più comodo. 4 mega. Mega che cos'è? Mega sono 2 alla 20. No? Eh, 1024 un K sono son 2 alla 10, un chilo. Uh, 2 alla 20 è un mega 2 alla 30 è un giga e così via no? sono le potenze, uh, le potenze notevoli del 2 um, quindi noi abbiamo 4 che è 2 alla seconda per mega 2 alla 20 byte come capacità totale della memoria come uh, ampiezza di una singola cella di memoria abbiamo 2 byte quindi devo semplicemente fare delle semplificazioni, byte con byte va via, 2 eh, con 2 dell'esponente va via e rimane 2 alla 21. 2 alla 21 cosa? Celle. Allora, se io in una memoria devo indirizzare 2 alla 21 celle diverse, eh, quanti bit mi serviranno? Eh, sarà pari al logaritmo in base 2 del numero di celle. Ah, se il numero di celle è 2 alla 21, il logaritmo base vale 2 di 2 alla 21 fa 21, ovviamente. Okay. Quindi qui abbiamo, se vogliamo, un'unica formula intorno alla quale giriamo, no? nel senso che noi abbiamo che la memoria totale una memoria, cioè La capacità totale di una memoria è la dimensione della cella, quindi il dato, la cella, chiamiamolo come vogliamo, per il numero di celle. E il numero di celle è collegato, è uguale a 2 elevato al numero di indirizzi. Di, fili, di bit di indirizzo o la dimensione dell'address bus su cui questi indirizzi viaggiano quindi con questa diciamo così diciamo, eh, formuletta a seconda di come la giriamo possiamo ricavare i bit, gli indirizzi il numero di celle, la capacità tra le memorie eccetera eccetera no? è importante ricordarci che il numero di celle deve essere indirizzato con combinazioni binarie diverse e quindi devo avere due alla numero di bit combinazioni diverse da cui posso le collego il numero di celle e il numero di bit di indirizzo e poi ciascun indirizzo identifica una cella e questa cella può essere non so da 4, da 8, da 16, da 32 bit e quindi la quantità di totale, totale di memoria sarà data alla quantità totale di celle moltiplicata la dimensione di ciascuna cella detta anche parallelismo della memoria. Ehm... Allora, eh, Maria Chiara mi chiede ma se io avessi solamente scritto la formula ma non fatto i conti, beh dipende, eh, nel senso che eh, qui ci sono i pro e i contro, nel senso che se la domanda fosse stata risposta chiusa con i pallini ABC eh, dovevi per forza scegliere una delle soluzioni, eh, se invece fosse stata una risposta aperta e eh, scrivevi la formula giusta ma non calcolavi il risultato, che ne so, adesso invento anziché due punti poteva valere un punto, eh, una cosa del genere. Eh, quindi le domande e risposta chiusa sono più veloci se uno le imbrocca, però eh, non permettono, cioè, è, è molto difficile, è impossibile dare un, un giudizio parziale, cioè o è giusta o è sbagliata, no? mentre la risposta aperta magari richiede un pochino più di fatica, ma magari ci si avvicina un pochino di più. Uh, allora Simone e Matteo mi dicono che al posto di 2 alla 20 avrebbero, hanno messo uh, e che, che non è sbagliato hanno messo uh, 10 alla sesta okay? che è un po' meno di 2 alla 20 allora, vi siete, uh, allora di per sé sono giuste entrambe le, le, le interpretazioni perché uh, i prefissi chilo, no? omega e giga li possiamo sia leggere in decimale, dice la terza, dice la sesta, dice la nona, sia in binario 2 ehm, alla decima, 2 alla ventesima, 2 alla trentesima, eh, perché sono, sono abbastanza valori vicini. Eh, è è un'ambiguità, in realtà se, se uno volesse essere preciso va a vedere sul sistema internazionale, eh, K vuol dire 1000 e per indicare 1024 dovrebbe chiamarlo KI chi, non è Kilo ma è Kibi. Eh, sono delle unità di misura particolari che, che si usano solamente in, in, sulle potenze di 2 kibi, meibi, ma fa, fa, fa ridere pronunciato in italiano ma non sono in italiano di fatto nessuno lo dice quindi a seconda dei casi cioè è un po' ambiguo il fatto che k sia pensato come potenza di 10 o potenza di 2 quasi sempre quando indichiamo una quantità di memoria è sottinteso che sia, inteso, che sia un prefisso binario, quindi una potenza di 2 eh, eh, tranne quando vi vogliono vendere un hard disk e vi dicono che è da 2 terabyte e poi in realtà il tera è 10 alla, eh, eh, alla, 10 alla 12 e non 2 alla 40 così vi vendono meno byte e vi fanno, eh, vi fanno credere che sia più capiente no? eh, però questi sono giochi, giochini di marketing all'atto pratico non cambia nulla nel senso che se voi vi fate il conto chiaramente non, non viene così facile vi verrà un numero di cui dovete fare il logaritmo di un numero di celle che non è esattamente una potenza di 2 qui verrebbe 20,8 e ovviamente devi arrotondare all'intero superiore perché se servono se 20,7 bit non è che puoi venne 20,7 20 non ti bastano, 21 sì quindi il risultato finale sarebbe esattamente lo stesso anche facendo il conto con la potenza di 10 mm. uh, quindi ti, ti viene comunque giusto però normalmente appunto quando si parla di quantità di memoria quando si parla di valori binari quasi sempre la potenza è sottinteso binario ma non è sbagliato farlo anche in un altro modo eh, ecco se vogliamo dare un'occhiata alle altre esempi ad alcuni esempi di domande che ci sono qua eh, ci sono alcune domande di tipo descrittivo no? eh, cos'è la creatura dei calcolatori, cos'è l'unità come è fatta, quali sono i suoi componenti quali sono le, cosa sono i registri i blocchi logici fondamentali, eccetera, eccetera. Chiaramente vedete la 9, disegnare lo schema di unità di controllo, questo ovviamente a computer non lo potete fare, no? però era pensato per l'esame su carta. E invece altre, quindi alcune domande sono di tipo descrittivo, altre domande invece sono relative alla, alla capienza di memoria, capacità di memoria, vedete qua in questo caso ci dice, ti dà la dimensione, ti dà il, il numero di bit di indirizzo e ti chiede qual è il parallelismo, quindi è lo stesso esercizio girato al contrario, ehm, eh, cose di questo genere. Hm? Eh, ok? E come dicevamo, sono quasi tutte no, che girano intorno a... A, queste, a, a, a, a, questa, a questa relazione essenzialmente c'è la relazione che dice quanti sim, i numeri di simboli diversi o il numero di indirizzi diversi, o di oggetti diversi, di celle diversi è pari a 2 elevato al numero di, di bit che ho eh, e poi la dimensione è questa il dato della cella, per esempio, è la, è la dimensione del di dei dati e il numero di cell, è bus, chiaramente, è il numero dei bus di indirizzo quindi questi numeri sono sempre loro eh, poi avevo proposto come terza domanda questa. Che anche qua nella, nella c'erano solamente due, due opzioni. Eh, quali delle seguenti informazioni su un gruppo di studenti può essere memorizzata in un insieme Python? In un set Python. Eh, e qui c'erano tre opzioni. Dicevo, beh. Ehm, per ogni studente il suo cognome, per ogni studente la lista dei suoi voti, per ogni studente la tupla eh, matricola media esami. Okay? Quindi immaginiamo di avere 100 studenti e mi stanno chiedendo, ha senso costruire un set in cui ci sia i 100 cognomi? Oppure ha senso costruire un set in cui ci siano 100 liste e ciascuna di queste liste eh, contiene eh, i voti di quello studente? 3. Ha senso costruire un set che contenga 100 tuple e ciascuna tupla contiene due numerini che il numero di matricola e la media degli esami? Allora, l'unica risposta che ha senso è la C perché Beh, la B si esclude facilmente perché un una lista non può essere inserita dentro un insieme. E guardate che negli insiemi, nei set, posso inserire solamente dei dati che siano immutabili. Quindi un set si può fare di numeri, di stringhe o di tuple. Non posso fare insiemi che contengano liste eh? a loro volta o dizionari, perché invece sono strutture dati immutabili e invece l'appartenenza ad un insieme deve essere definita nel momento in cui lo metto dentro, non, non può più cambiare, eh? di fatto. Quindi gli insiemi di liste non si possono costruire per motivi tecnici, e quindi questa B si esclude da sola perché il linguaggio non lo permette, Rimangono la, la C perché la A ti permette di inserire una stringa, la C ti permette di inserire una tupla, sono entrambi tipi di dati validi che si possono inserire insieme, ma eh, nel, caso del, nel caso A eh, c'è il rischio di omonimia, cioè se ho studenti diversi che hanno lo stesso cognome questi non vengono inseriti due volte ma vengono inseriti una volta sola, quindi ne perdo uno di fatto quindi in questo caso no, non ha senso usare un insieme per preservare le informazioni su tutti gli studenti dovrei usare una lista perché ha senso che ci siano dei cognomi duplicati io me li voglio ricordare allora in questo caso rimane la, la, la parte C eh, che la tupla si può inserire nella, nella lista per insieme? sì si può perché è un dato immutabile eh, possono esistere due tuple relative a due studenti diversi ma identiche tra di loro no non può capitare perché qui dentro c'è il numero di matricola quindi non c'è mai rischio di conflitto di collisione di identità tra questi dati quindi io sono sicuro che se metto 100 di queste cose dentro l'insieme insieme me le ritrovo tutte 100 non vengono eliminati dei duplicati perché appunto la, il numero di matricola fa sì che non ci possono essere delle duplicazioni quindi questo era un ragionamento che mescolava sia diciamo così la le caratteristiche dell'insieme, no? che sono due, elimina i duplicati e però richiede di avere dei valori immutabili. E in questo caso diciamo, ci portava la risposta eh, C. Ehm, okay? Quindi sono domande di questo genere e come vi dicevo sono simili a quelle che ci sono nel, nel riepilogo di fine capitolo, nelle domande di ripasso che, al, che sono presenti alla fine dei capitoli del libro. Ehm, un attimo indietro, questa è una domanda di Beatrice sulla, sulla precedente che mi chiede ma eh, la 3 e la 5 possono capitare? Eh, sì, nel senso che, ad esempio, questa, la 3, spiegare gli standard utilizzati per rappresentare i caratteri di fatto, noi abbiamo il, standard, il codice ASCII di cui abbiamo parlato brevemente, che è un codice a 7 bit che contiene caratteri alfabetici e simboli di, di, di, di punteggiatura. Eh, però per, per invece per rappresentare i caratteri diciamo così accentati internazionali invece usiamo i linguaggi di programmazione moderni tutti usano il codice Unicode che invece è un codice eh, a 16 bit che è quindi molto più spazio eh, per tutti i caratteri. Una, co una cosa di questo genere, ricordate che ci sono due righe da scrivere in un campo di testo, quindi non c'è da fare un trattato. Eh, così come l'altra qual era la? 5, esempio, eh, questa qui non, sembra complicata ma non lo è, dice io ho un'immagine di 100x80 pixel, ok? un'immagine, una fotografia piccolina, eh, 100x80 fa eh, 8000 no? a casa mia, Quindi 8000 pixel diversi. Ogni pixel può assumere valori tra 0 e 255 ed è codificato in binario, va bene? Quindi vuol dire ogni pixel avrà un valore di colore o di... O di, o di, o di cioè, chiaro scuro se fosse un'immagine in bianco e nero qui non lo dice se è colore di bianco e nero ma un ogni, ognuno degli 8000 pixel 8000 l'ho appena calcolato può avere un valore da 0 a 255 che vuol dire che se ha un valore da 0 a 255 lo posso codificare con 8 bit 2 alla 8 fa 256 quindi ogni singolo pixel può assumere eh, dove ce la lavagna? Qua. ogni singolo pixel può assumere tanti valori, 0, 100, 200, fino a 255, tutti questi valori diversi eh, li posso codificare in logaritmo base 2 di 256, cioè 8 bit. Con 8 bit ottengo 2 alla 8, 256 combinazioni diverse che quindi posso rendere i 256 colori possibili diversi di ciascun pixel all'interno della nostra immagine, di questo pixel qua in mezzo. E quindi il totale della memoria occupata da questa immagine sarà il numero di pixel totali per la, eh, diciamo così, la memoria di ciascun piccolo, richiesta per ciascun pixel. Per pixel. Quindi sono, abbiamo detto il numero di pixel sono eh, 100 righe per 80 colonne per 8 bit quindi sono 8000 byte se passiamo da bit a byte ok non chiedevo solo questo uh, si valuta l'occupazione di memoria dell'immagine in byte 8000 quindi di nuovo c'è sempre questa regola qua che dice che in una codifica binaria il numero di simboli diversi, in questo caso i simboli diversi sono i colori, nel caso della memoria i simboli diversi erano la posizione delle celle di memoria, è sempre pari a 2 elevato il numero di bit che uso per indicizzare o per rappresentare quei valori. La domanda di Michele è eh, quali sono le funzioni? No, qui, qui ti chiede che cos'è la ALU. Quali sono le sue funzioni e di quali blocchi è composta? Sono tre domande da cui si risponde con quattro parole ciascuno, essenzialmente. No? L'ALU è l'unità aritmetico-logica eh, all'interno della CPU, le sue funzioni sono calcolare le operazioni aritmetiche e logiche, tra numeri normalmente interi, di quali blocchi è composta, è, è, è composta dei, dei, dei, dei registri delle, delle operazioni e dal registro dei flag essenzialmente. Non, non, non serve spiegare come funziona, eccetera. Ricordate che queste sono domande lampo da scrivere in tre righe, ok? Non, è, non fate il trattato di mezza pagina, tanto più che due punti non vi diamo questa roba qua, ok? Va bene? Ok, um, se non ci sono altri dubbi, proviamo un po' appunto. Provate a guardare questi esercizi. Poi vi ho messo in questo testo anche dei link dove ci sono le raccolte ai temi di esame degli anni precedenti. Eh, quindi, se proprio diciamo, volete esagerare, avete qua sicuramente eh, materiale a volontà per poter vedere che tipo di esercizi ci sono. Faccio solo attenzione che quest'anno noi. Il programma del corso è cambiato, quindi la parte sui numeri è rimasta, non ci saranno operazioni sui floating point, la parte sulle funzioni booleane non c'è, è, è stata tolta, è stata spostata nel corso del secondo semestre per chi fa elettronica e informatica ehm, e quindi fate attenzione che ci sono delle domande su argomenti che proprio qua non, ci, non abbiamo fatto. Quindi, e invece non ci sono nel, nel passato domande di programmazione o quelle che ci sono erano relative all'ambiente di programmazione in C quindi parlerà di linker, parlerà di, di, di compilazione, eccetera, cosa che invece qua non esiste, in Python non esiste, quindi sono domande di tipo diverso, quindi se avete domande fuori dal contesto è chiaro che era un programma diverso, ma sulle parti sui, le domande sui numeri e quelle sull'architettura sono praticamente eh, allineate a quelle che potremmo fare qua. Eh, conversioni in floating point? No, assolutamente no. Le soluzioni di questi esercizi, allora su questo sito, se andate a girare intorno, intorno di questo sito, ci sono alcuni di questi, non è proprio tutto ben organizzato, ecco, però c'è molto materiale, alcuni anche risolti. Ma se voi provate a risolvere questi, poi come sempre eh, sulla chat ci possiamo confrontare le soluzioni, o anche potete anche confrontare tra di voi, questo è molto più semplice che non confrontare le soluzioni di un programma. Eh, se dovessimo lasciare una domanda di teoria vuota, quei ecco, punti lì non li prendi, semplicemente. Non abbiamo punteggi negativi o punitivi. Quindi vale zero punti se non ha risposto, se non ha risposto nessuna, l'esame non è valido. Ok, passiamo alla parte di programmazione, se non avete altri dubbi su questo. Dove c'era questo programmino sui contatti eh, incontrati nel, eh, nell'hotel, okay. io vi, eh, vi farei vedere, ma ci sono tanti modi di, di, di svolgerlo ovviamente. Magari commento insieme a voi la parte facile e la parte un, po', un, po', un pochino meno facile del, dell'esercizio. Eh, allora questa è la soluzione che ho fatto io, ad esempio. Eh, allora, io, allora, ne, ne approfitto no, per rispondere a un po' di domande che sono arrivate così sparse. Eh, dobbiamo fare le funzioni, è obbligatorio fare le funzioni oppure No. Eh, no. La risposta non è obbligatorio a meno che la domanda non richieda esplicitamente come ad esempio eh, ricordate l'esercizio sul binomio diceva devi fare una funzione che si chiama tartaglia e che calcola il triangolo di tartaglia. Allora in quel caso è la richiesta di fare una funzione e la, quella, quella funzione la dovrete fare. In tutti gli altri casi siete liberi di organizzare il programma come volete, eh, come preferite. Quindi se preferite organizzarlo come funzioni io lo trovo più comodo perché almeno la ragiono per pezzettini ma non è obbligatorio lo fate altrimenti lo organizzate come un programma unico. Non fate solo un casino, fate qualcosa di ordinato in ogni caso, no? sia che sia fatto con le funzioni che senza. Prima domanda. La seconda domanda è, che arriva spesso è ma noi le eccezioni dobbiamo controllare tutti gli errori, tutti i casi possibili, con i try, except, eccetera, eccetera. Ehm, la risposta anche qua è in generale no. Diciamo che ci sono tre punti in cui sarebbe bene, opportuno, Sempre controllare gli errori sull'input output, quindi quando apro un file sulla open, eh, e sulla conversione, quindi quando fate una conversione da stringa intero da stringa float, lì soprattutto se quel dato arriva dall'esterno, sarebbe opportuno controllarlo. Ok, quindi quei, quei tre casi nella open, nella int e nella float sarebbe bene avere il controllo, a meno che non si dica da qualche parte, come viene detto forse qua. Eh, si può assumere che il file sia privo di errori e che il nome dei clienti sia univoco allora questa frase che il file è privo di errori vuol dire che una volta che il file sono riuscito ad aprirlo allora posso leggere tranquillamente il contenuto senza più controllare se il primo campo è un intero se il secondo è un intero se il terzo esiste eccetera eccetera quindi insomma mi dicono se, per semplificarti la vita non gestire gli errori nella parte di, di lettura e analisi del contenuto del file chiaramente all'apertura sì, con la open sì. I ehm, tre casi, l'ho detto prima, sono open, int e float. Quindi, input arc, apertura di un file e conversioni da stringa intero da stringa float. All'esame non c'è input? No, perché purtroppo il code runner non permette di inserire dati da tastiera. quindi eh, anche gli esercizi che vi ho dato la settimana scorsa eh, li abbiamo modificati in mo e vi li troverete nei prossimi giorni su Exercise in modo che acquisiscano solamente i dati da file e mai da tastiera però anche se io non leggo la tastiera eh, quando leggo un dato da un file lo devo convertire eventualmente in intero no? come ad esempio qua in questo quadro dei, dei, delle presenze il, il, gli ultimi due valori erano numeri interi quindi in qualche modo devo convertirli in intero il testo qua mi diceva, assume che il file sia privo di errori e quindi posso convertire int campo di 2 senza problemi. Se non ci fosse questa assunzione, allora dovrei controllare che eh, l'operazione di int non mi dia un value error. Ehm, sì, all'esame, visto che voi non, eh, non potrete, eh, diciamo, non è comodo vedere il file, cercheremo nel testo della domanda... Oh, nel testo della domanda di, di, di ripetere o, o tutto il file o almeno una, una parte in modo che capiate come funziona, mh? Eh, per, per comodità. E, quindi sì alla domanda di Simone. Ok, allora queste erano le due, le, le due domande che giravano spesso. Uh, chi è che mi ha chiesto se fare le funzioni da punteggio in più no, fare il programma giusto da punteggio in più no? uh, quindi un programma fon fondamentalmente deve fare la cosa giusta cioè deve calcolare l'output corretto sulla base dell'input che è stato specificato uh, sul come lo faccia uh, è un, diciamo così, un uh, se, se diciamo così se funziona correttamente va bene, Diciamo no? tra virgolette avete il massimo dei voti, senza stare a vedere come. Se invece non funziona, allora andiamo a vedere cosa, cosa, cosa viene penalizzato, eccetera. Quindi non, non fate le acrobazie, le cose più complicate del necessario, solo perché sperate di prendere qualche punto in più. C'è un programma che faccia la cosa giusta bene, no? quindi nel caso generale, non che funzioni solamente in quel caso specifico, per cui se aggiungo una riga al file non funziona più. Questo non vuol dire funzionare. Ecco, fate attenzione... Um, Dovrebbe essere scontato, ma è meglio dirlo. Questo è un esempio. È un esempio di un possibile file di ingresso. Ma il programma deve funzionare qualunque sia il file di ingresso, come anche questo. Qui ha tre elementi, potrebbe averne uno solo, potrebbe averne dodici. Eh, sono solo esempi. Quindi se voi avete un programma che funziona solamente quando nei sospetti ce ne sono esattamente tre, quel programma è sbagliato. Poi voi mi dite, eh, ma su questo esempio funzionava? Eh sì, ma solo su quell'esempio lì. Se ne aggiungessi uno, non funziona più e quindi non stai rispettando quelle che sono le specifiche. Attenzione che le specifiche vere sono sopra. Poi qui c'è l'esempio, da qui in poi è un esempio, quindi può cambiare, ovviamente. Quindi se voi... Eh, ciò che dice qua, ad esempio, la struttura del file viene spiegata qua e poi c'è l'esempio sotto. No? Adesso è, è abbastanza... Come dicevo, forse diciamo così, eh, non è necessario insistere tanto su questo punto, però a volte si vedono delle, delle soluzioni che funzionano proprio cablate. Eh, ho in mente magari alcuni di voi che hanno svolto, mi ricordo, l'esercizio sulle regioni e avevano nel programma l'elenco dei nomi delle singole regioni, no? più di una persona ha fatto una cosa del genere. E, eh, no, perché quelle oppure... All'altro quello sulla qualità della vita, sull'indicatore della qualità della vita, per fortuna erano troppi, quindi a nessuno è venuto in mente di scriverli tutti all'interno del programma, all'interno di una lista o all'interno di una serie di if. Eh, sono informazioni che devono essere acquisite dal file e il programma non può presupporre a priori già di conoscerle. Okay? Quindi fate molta attenzione tra quello che è la specifica del problema, che normalmente è enormemente più generale, e l'esempio che ci aiuta a capirlo e a verificarlo. Ok? Nel programma, nel programma funziona con solo i dati del problema e come viene valutato non te lo so dire perché dipende che cosa è sbagliato chiaramente uno potrebbe capite se tu fai un programma che fa print di sta roba qui e basta, una sola riga, print sta cosa qua in questo esempio sembra che funzioni ma ovviamente in realtà il programma non fa niente no? vale, vale me, meno di zero perché è una presa in giro e, e, quindi non, non, non ti posso dire esattamente, no, allora quello che noi facciamo ecco è valutare il programma che avete consegnato e non solo l'output che lui genera, eh, a volte magari il programma per qualche motivo potrebbe anche non girare o non generare l'output perfetto ma il ragionamento che c'è dietro, la costruzione del programma che avete fatto è corretta, noi andiamo a studiare il vostro programma, non andiamo a vedere eh, l'output che viene stampato o generato dal programma okay? quindi andiamo proprio a cercare di, di valutare no, il lavoro che avete fatto eh, mettere qualche esempio di file in più per fare test eh, comincia, comincia a, sarebbe un'idea ma comincia a diventare complicato, ecco. eh, complicato anche da gestire, sia il test poi diventa più lungo perché poi devi permettere al programma di scegliere quale file di test da leggere, allora mh, non so se qua alla fine sia conveniente. Il copia e colla purtroppo è un blocco che arriva dal da lockdown browser e quindi questo abbiamo già chiesto, ma hanno detto che non si, può, non si può in nessun modo disabilitare questo blocco. Quindi questo è abbastanza antipatico, ma purtroppo è così. Fino a quando ci sarà questa modalità di fare gli esami, purtroppo dobbiamo accettare tutti i compromessi. Ok, veniamo magari all'esercizio. Allora, in questo esercizio io avevo fatto due funzioncine, una funzione main, prima in cui leggevo le presenze e poi leggevo l'elenco dei sospetti. Eh, le presenze, eh, era poi una semplice funzione in cui io avevo scelto no, di memorizzare le presenze in un dizionario eh, in cui la chiave fosse il nome del dell'ospite dell'hotel, l'ho potuto fare perché nel testo c'era scritto che il nome poteva essere si assumere che il nome del cliente sia univoco e quindi lo posso tranquillamente usare come chiave della, della, della struttura dati. Questa frase mi pare che nel testo che, ci, che avete visto sulla sull'Hub 12 non ci fosse, fosse saltata perché purtroppo abbiamo preparato tutto il 6 gennaio in modo abbastanza rocambolesco e quindi l'ultima versione è un po' saltata nel limbo. Eh, però poteva essere un dizionario, poteva essere una lista. Eh, io un dizionario in cui dove è il programma qua come chiave ho usato il nome del cliente e come valore a sua volta ho usato un altro dizionario usato come record di tre campi semplici: telefono, data d'ingresso e data di uscita. No? Qui ho la solita apertura del file, la lettura linea per linea, eh, la divisione della linea nei vari campi separati con la virgola eh, e poi il nome e il primo campo, eh, il telefono, ingresso e uscita sono i restanti tre campi di cui l'ingresso e l'uscita li converto in intero. Questo record eh, lo metto come valore del dizionario, quindi la, questa istruzione qua la riga di sotto mi salva in un dizionario la le informazioni che sono presenti su una riga del file. Ehm, e questa è, è, è la, la funzione di lettura. Eh, Un'osservazione, quando io ho un campo intero, mi conviene convertirlo in intero il prima possibile. Io ho visto programmi fatti da voi dove la funzione int viene chiamata 12.000 volte durante il programma, questo l'avete fatto in parecchi. Eh, perché quando avete letto dal file avete memorizzato semplicemente la stringa e quindi tutte le volte che devi usare la stringa devi convertirla in intero allora sarebbe molto meglio convertirla una sola volta quando la leggo così poi sono sicuro che il dato del giorno d'ingresso o il giorno di uscita è già un dato intero e non ci devo più pensare scrivete meno scrivete meno cose scrivete quindi più diciamo così condensate meglio è Leggi i sospetti è molto più facile perché semplicemente un file, eh, il file dei sospetti contiene un nome per riga, quindi ho messo semplicemente in una lista dove appendo a questa lista il nome. Attenzione al, allo strip, mm? eh, il nome del sospetto contiene, quando leggo la linea, contiene il barra N finale, caratteri fine linea, che dovrò togliere, dovrò cancellare, altrimenti quando poi vado a confrontare i sospetti con i presenti, non lo troverò mai uguale perché uno c'è il barra N e l'altro non ce l'ha. E vabbè, fin qua ho semplicemente letto i dati in due eh, appunto strutture dati che ho messo, chiamato presenze, questo è il dizionario, e sospetti che è la lista. Poi semplicemente ho analizzato uno per uno i sospetti, quindi in questo caso erano i tre sospetti che erano indicati nel, nel file, eh, e tutta la logica è in questa funzione cerca contatti. Cerca contatti che... Eh, mi dice eh, se il cliente ha avuto o non ha avuto contatti e nel caso in cui abbia avuto contatti stampo chi sono. Allora questo come lo faccio? Faccio in modo che la funzione di cerca contatti mi restituisca una lista di contatti che sono appunto le persone con cui è entrato in contatto. Okay? Quindi, eh, e poi quindi vado a vedere se questo contatti c'è o non c'è se c'è se ha zero elementi oppure se ne ha più di uno. Un elemento, o, o se ha almeno un elemento, allora deve essere stampato. Ehm, quindi tutta la logica, tutta l'intelligenza in questo cerca contatti. Prima di entrare dentro, eh, Simone mi dice, non ho capito bene, l'insieme record. Ehm, questo record qua è, non è un insieme, è un dizionario. Eh? È un dizionario usato come record in cui le chiavi sono sempre le stesse, numero di telefono, giorno di ingresso, giorno di uscita, e i valori sono i tre valori corrispondenti eh, telefono ingresso uscita per quel singolo record quindi un dizionarietto usato come strutturina dati, quindi un record di dati che ha tre campi, telefono ingresso uscita e gli metto dentro i valori corrispondenti alla prima, alla seconda, alla terza riga ogni riga costruisce un record diverso e diventano il valore del dizionario ok? il due punti no? ci fa capire che è un dizionario e non è un insieme um, non so cosa intendi con allineato Andrea dizionario indicizzato dal nome quindi nel dizionario non conta la posizione si stava immaginando eh, ogni ogni ogni ogni cella del dizionario ha come eh, basta scusate basta guardarlo stiamo parlando ma mi sono dimenticato che qua per fortuna abbiamo un debugger Eccolo qua, come è fatto. Un dizionario che ha come chiavi i nomi, Paolo, Mario Rossi, Paolo Verdi, eccetera, eccetera, dei, delle persone, e come valore ha un piccolo record che ha questi tre campi, telefono, ingresso, uscita. Quindi è eh, un dizionario, di fatto è un, è un dizionario di dizionari, no? La chiave è il nome, due punti, il valore, a sua volta è un dizionario che ha tre chiavi, telefono, ingresso, uscita. Solo che il dizionario grande è indicizzato per nome, quindi ha una un array associativo che collega i nomi. Il dizionario più interno ha sempre queste tre chiavi, a cui ho dato semplicemente i nomi a questi tre, a questi tre valori. Um, ok, um, Antonio mi dice, ho fatto un unico dizionario con le chiavi, nome, telefono, intero, uscita, senza dizionario dizionari. e dizionari, probabilmente non hai fatto un unico dizionario, hai fatto una, una lista di dizionari, um, ma andava bene lo stesso, cambia solamente il meccanismo di ricerca. Uh, immagino ok, dicevo la logica di tutto in questa funzione cerca contatti un uh, dizionario di tuple per rispondere ad Andrea andrebbe bene lo stesso vedete che le scelte sono infinite no? io faccio vedere velocemente la mia soluzione ma ciascuno ha la sua e quindi se poi la vogliamo discutere lo facciamo tranquillamente online come abbiamo sempre fatto no? uh, però sì si potrebbe fare una lista di dizionario, una lista di tuple uh, un dizionario che ha come valori non un suo volto un dizionario, ma una tupla con i tre campi, oppure una lista. Cioè, eh, sono praticamente infinite le scelte possibili. Mm? Ehm, allora, cerca contatti che cosa fa? Innanzitutto io ho il vettore ho la presenza, che è il mio dizionario complessivo, e tizio, che è il nome chiamato tizio, questo qua per non chiamarlo sospetto, eh, che, eh, che è il nome, la persona che devo cercare. Ehm, allora, a questo punto. Prima di tutto controllo if this in presenza, cioè vado a vedere se è stato almeno una volta presente, perché può darsi che dentro sospetti ci sia il nome di una persona che invece non è nelle presenze. Allora, poiché ce l'ho come dizionario, è facile controllare con in se il nome del sospetto è tra le chiavi del dizionario. Ricordate che l'in usato su un dizionario va a controllare le chiavi. Se invece anziché il dizionario fosse stata una lista, me lo dovevo scorrere tutto. Vai a cercare dal primo all'ultimo elemento e vedere se c'è o se non c'è, se per caso non lo trova. Quindi questa operazione qua, infatti usare il dizionario anziché la lista, mi ha semplificato la vita nelle operazioni successive perché poi vado a pescare esattamente quel nome. Se c'è, se è presente, allora lo vado a, a estrarre i suoi dati, quindi ho i dati del tizio. tizio abbiamo segnato un valore a tizio: il tizio è un parametro della funzione. Quindi l'abbiamo segnato nel main, eh, qua, come secondo parametro della funzione cerca contatti. Quindi tizio è il sospetto, è il nome locale all'interno della funzione di quello che è il sospetto che sta, su cui sta iterando il main. Eh, allora, questo tizio sospetto, estraggo i dati, itero sul dizionario, quindi in for cliente in presenze, poi ho preso chiave e valore insieme per far più in fretta. Ma di fatto questo è for cliente in presenze, quindi itero su tutte le presenze, sui vari clienti. Se il cliente non è il sospetto stesso, cioè se non lo sto confrontando con me stesso, questo devo escluderlo ovviamente. E qua ho tutto il ragionamento sulle date, che può essere fatto in modi diversi, eh, un ragionamento sulle date per capire se i due di cui a questo punto so tutto perché eh, del cliente che ho tutti i dati, di tizio ho tutti i dati e i dati cosa sono? Telefono, che mi serve fino a un certo punto, data di ingresso e data di uscita e quindi posso andare a confrontare no? l'ingresso di tizio con l'ingresso del cliente e così via. Se trovo una sovrapposizione allora aggiungo a una lista di contatti, questa lista che ho creato qua, aggiungerò una tupletta che contiene il nome del cliente, che è sovrapposto col mio sospetto, e il suo numero di telefono. E questa lista la restituisco al main, che poi penserà a stamparla. La difficoltà logica di questo esercizio, al di là del appunto, costruirsi queste due liste, sospetti e presenze, e poi andare a prendere un sospetto per volta e iterare su tutte le presenze per vedere no? qui abbiamo, come l'ho fatto io, nel main ho iterato sui sospetti dove è andato? qua nel main ho preso un sospetto per volta e poi ho fatto dentro questa funzione per quel singolo sospetto ho iterato su tutte le presenze alla fine però c'è un, un ciclo dentro l'altro eh per ogni sospetto devo vedere, controllare tutte le presenze per ogni coppia tra sospetto e presenza vado a controllare le date e sulle date qui c'erano diversi ragionamenti possibili no? perché noi avevamo i due signori no? che erano supponiamo che questo sia il sospetto no? il mio tizio il sospetto io potrei avere un altro cliente che arriva prima e va via prima oppure arriva prima e va via mentre io sono lì oppure arriva mentre io sono qua va via prima va via dopo oppure arriva e va via mentre io sono qua oppure arriva e se ne va dopo che io sono andato via ok quindi di questi eh, casi, chiaramente quello, eh, quelli che sono dei contatti potenziali sono questi tre centrali, mentre gli altri due sono invece gli, altri due, gli unici due casi in cui eh, i due non hanno avuto nessun contatto. E allora qua si va di disuguaglianze per riuscire a controllare. Io ad esempio ho il controllo che ho fatto, è che o almeno o l'inizio o la fine della, della, della presenza del cliente sia all'interno dell'intervallo di presenza del tizio io l'ho ragionato così e quindi quello che ho scritto è che i dati del cliente in, cioè l'ingresso del cliente sia all'interno dell'intervallo tra ingresso e uscita del tizio sospetto oppure L'uscita del cliente è compresa tra l'ingresso e l'uscita del tizio, sospetto. Quindi con queste due disuguaglianze ho, preso, ho considerato questi tre casi qua. Quindi questo mi viene preso perché l'uscita è all'interno dell'intervallo, questo mi viene preso perché l'ingresso è all'interno dell'intervallo, questo qua sia l'ingresso che l'uscita sono all'interno dell'intervallo. Si poteva fare in tanti altri modi, in un altro modo poteva essere quello di confrontare, se uno si faceva questo schemino o mentalmente o più facile su un foglio di carta, l'uscita con l'ingresso. Quindi se per caso, ci sono due casi in cui gli scarto, in cui non è un contatto, quindi ragiono al contrario, ehm, quello in cui il cliente... Esce dopo che il sospetto arrivi oppure arriva dopo che il sospetto sia uscito. Ah, giustamente mi fanno notare sulla chat di Zoom, che però non sto guardando perché normalmente stiamo guardando, usiamo la chat di Slack, che esiste un altro caso che è questo, che era già lì da tempo e eh, allora in questo caso io, eh, esattamente, giustamente questo, questo caso eh, il mio programma non lo, lo, lo trova. Eh, quindi andrebbe aggiunta un'altra condizione. Quindi questa condizione al rovescio. Sì, questo qua. Questa, questa casistica qua, eh, che quando ho svolto il programma non mi è venuta in mente, è di fatto un errore. Eh, mi, è, mi è dimenticato in quel caso. Eh, ok. Finisco solo, poi vediamo le varie alternative possibili. Eh, di questa combinazione o, eh, se c'è, l'aggiungo in una lista, in questo caso una lista di tuple, potrebbe essere una lista di liste, potrebbe essere una lista di record, quello che volete. L'importante è che però io alla fine dovrò stampare il nome e il numero di telefono e quindi ho bisogno di due campi. Oppure faccio la print direttamente qui. Nessuno mi vieta di farla print direttamente in questo punto. Eh, io per abitudine mia previsco prima separare le funzioni che fanno calcolo dalle funzioni che fanno stampa, però non era vietato neanche qua mettere direttamente print, in questo caso si poteva, in altri casi devo calcolare dei dati e poi dopo li elaborerò ancora magari per ordinarli o per altre cose quindi non li posso stampare subito quando li trovo, li devo parcheggiare da qualche parte e poi li stampo dopo. In questo caso si poteva e quindi anche qua si poteva direttamente stampare, era molto più veloce, non mi è venuto in mente di stampare direttamente qua, allora mi sono costruito questa lista di tuple che ho poi stampato qua. Ma anche perché per stampare questo messaggio il cliente non ha avuto contatti, lo posso fare solo dopo che ho finito di cercarli tutti e quindi diventava un caso particolare in più. Ma come, come vi dicevo, i, i modi sono, sono centinaia. Um... Dunque, vedo un attimo i commenti che avete scritto. Uh, Cristian mi dice, per verificare se ci sono incontrati, ho scritto una funzione che per ogni cliente... Esatto, esatto. Questo set, infatti, ve lo, ve lo volevo far vedere perché è un'altra soluzione che bypassa completamente il mal di testa delle disequazioni. Ve eh, lo farò vedere come com alternativa. Eh, e tra un attimo, adesso, adesso la facciamo, ve la faccio vedere. Lorenzo invece mi chiede, a pensato che che insieme con le date, le ha persona avevano con una chiave per periodo periodo? Eh, sì, esatto, che, che credo sia la, la stessa cosa, quindi Christian e Lorenzo hanno usato, la, la pensato i set, e adesso vediamo l'altra soluzione, eh, Andrea mi, sì, mi ricorda l'errore che ho già fatto prima, quindi questo che non viene beccato e, e l'insieme, anche Giuseppe diceva la stessa cosa, allora questa cosa qua sugli insiemi che hanno fatto in parecchi, come si può implementare? Allora, eh, noi abbiamo clienti e il tizio. Allora, noi possiamo pensare che il, il nostro tizio sospetto, sappiamo quando entra e sappiamo quando esce. Allora, potremmo pensare di creare un insieme che contiene i giorni di presenza di tizio. Allora, è un insieme che è costruito dai numeri interi che vanno dal giorno di arrivo fino al giorno in cui lui se n'è andato tutti i giorni consecutivi allora per questo posso fare un range che inizia il giorno in cui tizio arriva quindi dati tizio pin per come l'ho fatto io che è un dizionario altrimenti sarà stato dati di zero se avete usato liste o delle tuple e questo insieme contiene tutti i valori che partono dall'ingresso 95, poi 96, 97, 98, 99 fino a quando, fino al giorno in cui se ne è uscito quindi dati tizio di out più uno, perché il range sapete che lascia sempre fuori l'ultimo elemento. Ok? Eh, lascia sempre fuori l'ultimo elemento e quindi devo aggiungere uno. Quindi ho un set che si ricorda i giorni in cui tizio è stato al, eh, all'hotel. Faccio la stessa cosa col cliente quindi if cliente diverso da tizio, mi costruisco i giorni di, del cliente nello stesso identico modo, un range che parte dai dati del cliente di in fino a dati cliente di out. Ok, e a questo punto ho due set, se questi hanno intersezione nulla oppure no, quindi tutto questo if semplicemente si chiede se la intersezione tra giorni tizio, intersection, giorni cliente ha lunghezza diversa da zero. Cioè ha almeno un elemento. In questo caso non devo fare nessuna disequazione, ma semplicemente... Andare a vedere se i due elementi avevano almeno un insieme in comune. Tra l'altro, questa è un'altra cosa carina perché questa lunghezza mi dice non serviva in questo esercizio, ma mi dice esattamente quanti giorni in comune ci sono stati. A eh, più uno, sì, grazie per la correzione. Ok, eh, okay. quindi questo era un modo com, completamente diverso, parecchio diverso di ricondursi un problema trasformando da un problema di disequazioni tra, tra intervalli, diciamo, di tra intervalli, a un problema di, eh, di, di insiemi di elementi. Lo potevamo fare perché in questo caso i valori erano interi consecutivi, allora si prestava bene. Se fossero stati invece numeri reali, allora se la soluzione basata sui set non si poteva fare, perché ne avrei avuti infiniti all'interno dell'intervallo, sarei dovuto ricorrere necessariamente al confronto, non alle disequazioni tra gli estremi degli intervalli. Ok? Quindi sono soluzioni diverse, entrambe possibili. Luigi mi chiede una cosa immagino relativamente a... Dov'è il sorted? No, forse non è relativo a questo esercizio ma mi chiede, il sorted su una lista di tuple, cosa, come funziona? Funziona eh, se una lista di tuple, il sorted, lo ordina ovviamente sulla base del confronto tra tuple. Come funziona il confronto tra tuple? Innanzitutto confronta il primo elemento delle tuple, se il primo elemento è minore o maggiore, mette le tuple nell'ordine opportuno, se il primo elemento fosse uguale, va a vedere il secondo elemento della tupla. Quindi detto in italiano il sort di una lista di tuple mi fornisce una lista di tuple ordinata per valore del primo elemento della tupla e a parità di valore del primo elemento in subordine per il valore del secondo. Per dire se io avessi come tuple cognome, virgola nome, faccio un sort, mi ordina per cognome e a parità di cognome mi li ordina per nome. Quindi fa tra virgolette la cosa giusta. Ehm um... Oh, avevo fatto un sorta di of contatti da qualche parte ah l'ha fatto lui forse vabbè comunque se invece abbiamo, vogliamo dei criteri di ordinamento diversi dobbiamo usare l'item getter che avevamo visto che va a pescare invece qual è il campo su cui vogliamo fare l'ordinamento Andrea tra le sette di disequazioni qual è la soluzione migliore la prima che ti viene in mente e che riesci a fare giusta nel senso che dal punto di vista della qualità del risultato danno esattamente lo stesso risultato dal punto di vista dell'efficienza sono equivalenti forse in teoria quello del set potrebbe essere non so 20 microsecondi più lento ma chi se frega eh, diciamo che molto dipende da come riuscite con ragionamento a trovare una soluzione l'algoritmo che riuscite a trovare Potete, magari vi viene in mente prima l'idea del controllo delle equazioni, degli intervalli, oppure vi viene in mente prima di ragionare con gli insiemi, vi portate avanti il ragionamento fino in fondo e arrivate alla soluzione. Non c'è, devo dire che sono molto equivalenti queste due possibilità. Eh, dipende appunto da, da quella che vi convince di più, da quella che vi è venuta in mente. Come anche prima parlavamo del dizionario, di, di, di, di record a dizionari, si poteva fare con lista di tuple, si poteva fare in altri modi. Non c'è un modo palesemente più giusto. Ci sono, i, ci sono i modi sbagliati, ma tra i modi invece corretti sono tutti abbastanza equivalenti in un certo senso. No? Eh, poi ricordiamo il contesto. Il contesto è un esame con tempo limitato. Okay? Quindi in qualche modo siete incentivati a prendere la strada giusta. Non a complicarvelo, a cercarne una più bella o cercarne una... Diverso sarebbe se faceste un progetto con un certo tempo e questo progetto poi deve crescere deve diventare molto più grande, allora a quel punto ha senso valutare diverse alternative e pro e i contro. Ma in questo contesto voi cercate, quando vi viene in mente una soluzione ragionevole, poi ragionevole cercate di portarla a termine. Tanto cioè, non venite giudicati sul fatto che avete trovato la soluzione più smart, ma sul fatto che siete riusciti a portare a termine diciamo l'algoritmo. Poi, magari vi accorgete, state facendo che la soluzione che avete in mente non va bene e quindi dovete stravolgerla. Questo ci sta tranquillamente, però non fa parte del non ponetevelo come problema principale. Okay? La domanda che dovete fare è qual è l'impostazione che devo dare per arrivare alla soluzione. A questa stessa domanda vi date 100 risposte diverse, tante quante sono le persone diverse, quindi questo è normale quindi l'efficienza della soluzione non viene valutata in questo corso non abbiamo mai parlato di efficienza non dico che non sia importante lo è ma non in un primo corso di programmazione chiaramente um, ok non ho capito come si fa a prendere un voto alto facendo le cose giuste <ride> no eh... Se il programma funziona correttamente, indipendentemente da come è stato impostato, quindi con una certa scelta di strutture dati o un'altra, un'organizzazione delle funzioni, un'altra organizzazione, eccetera, eccetera, se il programma che fate risolve il problema assegnato, avete il voto massimo. Mm? Eh, mi sembra semplice, nel senso che noi andiamo a valutare come prima cosa la funzionalità del programma. La funzionalità del programma arriva, deriva dalla correttezza dell'algoritmo che avete scelto. Io avrò 200 compiti consegnati, io so che avrò 200 algoritmi diversi da correggere e di questi 200 probabilmente il saranno giusti. Poi magari sono giusti e implementati male, per cui magari c'è l'errore di Python, si è dimenticato il caso particolare in cui, che ne so, l'insieme è vuoto e quindi in quel caso ti darebbe un'eccezione, allora magari sono delle imperfezioni. Però non, non, non andiamo a valutare se un algoritmo è migliore di un altro se entrambi in realtà risolvono il problema. Questo è un po' il... Eh, la teoria dicevo quale 5-6 punti circa. Eh, questo esempio non è riuscito a mettere in ordine l'elenco dei contatti, eh, in realtà l'elenco dei contatti io l'ho messo in ordine qua, in questo caso era un, vogliamo, un dettaglio dell'output, chiamiamolo... Così, in questo caso non mettere in ordine i contatti era un errore non troppo grave perché andava a impattare solamente diciamo, l'estetica dell'output. Altre volte magari dimenticarsi di mettere in ordine gli elementi può andare a complicare di molto l'algoritmo, magari se devi fare i confronti in ordine, allora in quel caso sarebbe stato più grave. Non è tanto mi sono ricordato, mi sono dimenticato del sort, ed eh? è qual è l'impatto no? sul, sul funzionamento del programma che mi dà aver dimenticato quella parte. Uh, no, no, non vi so dire, no? non mi so, posso rispondere in generale, ma se dimentico un try except quanti punti mi togli perché dipende dal contesto in cui si trova. Okay? Quindi uh, il lavoro che faremo noi nel correggere gli esami è cercare di ricostruire il ragionamento che avete fatto quando avete scritto quel programma, quella è la parte difficile, non semplicemente contare gli errori di sintassi che dal Python, perché questo sarebbe inutile, hm? non sarebbe un esame. E quindi può capitare, noi, può capitare di, di avere delle sviste in cui uno non ha tenuto conto di tutte le paroline. Ecco, leggete bene il testo. Purtroppo il testo non è, eh, non è stampato, non è stampabile, quindi siete obbligati a leggerlo a schermo. La cosa è più scomoda perché a volte se tu avessi il foglio di carta puoi sottolineare, controllare di aver fatto tutto, eccetera. Eh, quindi sapendo che è più, scom più evanescente, perché se l'avete solamente lì a, a video, fateci più attenzione, cercate di leggerlo con più attenzione, mh? perché... Capire male il testo eh, significa poi sballare mezzo esercizio. Mm. Eh. Eh, C'era un'altra domanda precedente, adesso che mi dimentica, a cui ho dimenticato di rispondere, adesso non la trovo più, ma eh, erano due domande. Uno eh, mi ha chiesto, ma il foglio con le, con le funzioni è meglio su carta oppure è meglio eh, online? Allora, io vi consiglio il foglio con le funzioni di averlo su carta. Lo potete tenere stampato e ve lo potete guardare. Eh, se riusciamo lo metteremo anche linkabile in modo che ci puoi cliccare sopra ed aprire però ricordatevi sempre che sarete dentro il lockdown browser, quindi non potete fare alt tab e usare programmi sarete in un tab diverso del browser e quindi quando andate a cercare la funzione non vedete più il vostro programma e viceversa ok? Passate avanti e indietro vi sembra di essere più efficienti ma alla fine se uno ha davanti a sé il codice che ha scritto, magari se le funzioni le ha su un foglio di carta sarò, sarò all'antica ma eh, di, perdete meno la concentrazione sul programma. Però cercheremo di fare in modo che sia accessibile direttamente anche dalla, dalla piattaforma. Um, domande così che ho visto, se il programma è, è molto breve, va bene. Eh, non, la lunghezza o la brevità non è, non, è, non è oggetto di valutazione, ma è la funzionalità. Eh, cercate di fare in modo che lungo non voglia dire contorto. Ecco, se magari qualcuno trova una soluzione brillante, riesce a risolverlo con meno righe di codice, bene, ma bene per lui, perché magari ha lavorato in meno tempo. Oppure no, perché magari per trovare quella soluzione ci ha pensato di più, però ha scritto di meno, mm, va bene. Mm. Eh, se un altro invece ha preso una strada un pochino più lunga, il programma è molto più lungo, ma se funziona, diciamo così, se, se risolve il problema, è altrettanto accettabile. L'importante è che lungo non voglia dire contorto, ecco, che fai operazioni che non servono, 37 travasi di dati da una struttura dati all'altra, dici ma perché sta facendo tutti questi passaggi? Perché quello forse è indicativo del fatto che non hai ben chiaro qual è l'algoritmo, non hai ben chiaro quali sono le operazioni, i passaggi da fare. Quindi per me un codice contorto traspare il la contorsione diciamo così, del ragionamento che sta dietro, dell'algoritmo che sta dietro. Allora questo è un problema. Ma se invece l'algoritmo chiaro che si è espresso in 30 righe, 40 righe di codice o in 60 righe di codice, eh, è assolutamente equivalente. Ehm, I commenti? Mi chiede Emanuele. Allora, come sempre il contesto è quello del tempo limitato, quindi se ci sono soprattutto dei passaggi chiave, eh, ad esempio su questo esercizio qua io avrei messo un, un commento 2 qua e là nei punti chiave, no? magari dove introduco una variabile nuova per far capire che cos'è, che cosa rappresenta quella cosa dei, dei, degli intervalli magari potevo mettere un commento non è obbligatorio, sicuramente mi semplifica la vita e soprattutto se magari avete fatto qualche errorino di Python io col commento capisco cosa in realtà volevate fare e quindi capisco che magari un errore di, di sintassi, ad esempio eh, o di implementazione non è un errore di ragionamento però è chiaro che non, avete, non avrete il tempo per commentare a dovere tutto il codice questo purtroppo non ci sarà il tempo disponibile nell'esame, quindi non ve lo chiediamo. Ehm... Sì, la soluzione del laboratorio 12, adesso ve la condivido, anzi è già online in realtà, non, non questa che stiamo facendo, ma un'altra che avevo fatto già nei due modi, con i set e senza, e già col problema dell'intervallo corretto. Ehm... Durante l'esame possiamo tenere ehm... dei fogli bianchi? Sì purché siano bianchi quindi potete usare per, per fare appunti fare brutta fare degli schemi eh, quanto tempo ci mettiamo a fare le correzioni eh, non vi posso dire che, che sono veloce a correggere i compiti se ho, se ho un difetto è quello ne ho tanti ma quello lì già ne vado non dico fiero ma purtroppo eh, si ripete spesso eh, eh, non, non, non Sarete molti voi, numerosi, e il tempo per correggere bene questi esercizi ci vuole e quindi ci metteremo parecchi giorni per correggere i risultati. Questo... Purtroppo i due esami sono vicini, come sempre, 14 giorni non sono tanti e, e quindi gli esami, i risultati non arriveranno dopo tre giorni o quattro. Ecco. Più facile dire dopo dieci, otto o 10 che non tre o quattro. Um, per la sorveglianza bisogna necessariamente usare una webcam integrata in PC, o posso usare una webcam esterna, va bene anche una webcam esterna, eh, non ci serve il secondo dispositivo, ne basta una sola, basta che piaccia a Respondus. Respondus preferisce un'inquadratura frontale che non un'inquadratura laterale, però fate le prove con Respondus perché lui quello che durante l'esame vi sta guardando. Alessandro mi chiede, se non si riesce a finire di scrivere il programma, consegni quello che hai fatto, secondo me. No? Nel senso che se il programma è parziale, manca l'ultimo pezzo, noi cerchiamo di correggere o capire perlomeno ciò che hai fatto, fino a dove sei arrivata. No? E, e cerchiamo di valutare quella parte lì. Quindi, a meno che sia proprio solo abbozzato, oppure sia attualmente confuso quello che avete fatto, parziale, allora non vale la pena. Ma, ma se no, se il programma non è completo, so, cioè non sono arrivato a fare le stampe, questa parte qua che stampa, pazienza, faccio il resto, no? Consegno comunque il resto anche se non è finito. Non fate l'errore, ma io spero che questo già dalla prima settimana l'abbiamo già capito. Non fate l'errore di scrivere tutto il codice prima e poi provarlo dopo all'ultimo momento, perché sono andato nel panico e non, non riuscite a correggerlo. Provatelo par, pezzo per pezzo. Scrivete un po' di codice, lo provate, poi aggiungete, poi lo provate e così via. Ok? Altrimenti. Garantisco che alla fine avete milioni di errori e non avete il tempo per correggere, ma anche per capirlo in un certo senso. Ehm, se stampiamo il formulario possiamo utilizzare in forma cartacea, sì, l'abbiamo già detto. Iscriversi in entrambi gli appelli è consigliabile? No, nel senso che è eh, vietato, è impossibile, nel senso che quando tu sei iscritto a un appello non ti puoi iscrivere all'altro. Però ti puoi iscrivere al secondo appello il giorno dopo che, hai dato, che è passato, diciamo così, il primo appello, che, che è consegnato al primo appello. Iscriversi si può sempre eh, in attesa dei risultati, se poi il risultato è positivo allora ti cancelli, ecco. ricordatevi solo di cancellarvi in modo da non avere dei numeri di prenotazioni fasulle esagerate, anche sul primo appello prenotatevi pure, poi quando avete capito cosa, se, se darete davvero il primo appello o il secondo eh, ricordatevi di cancellare la prenotazione perché poi noi dovendo dimensionare i turni, gli orari eccetera ci serve un numero che sia abbastanza preciso. Ecco. Due giorni prima, probabilmente, due o tre giorni prima, probabilmente lo sapete se darete l'appello oppure no. E date, eh, allora, nel caso in cui siete prenotati e abbiate deciso di non venire, fateci il favore di cancellarsi. Mm? Nel caso in cui dovete andare prima, il giorno prima, no, eh. cerchiamo di, sarebbero qualche giorno prima. Eh, supporto durante l'esame, stiamo. Trovando un modo, probabilmente useremo, sì, una virtual classroom o una chat o qualcosa di questo genere, probabilmente la virtual classroom dentro Respondus perché mh, aprire Slack non si può e se voi prendete il cellulare in mano lui vi segnala. Eh, però sì, cioè, cercheremo di essere presenti, saremo presenti durante l'esame per risolvere eventuali problemi, problemi tecnici. Um... Uh, sul discorso dell'inquadratura appunto ci sono posizioni delle webcam le più strane e noi cercheremo di ragionare col buon senso, nel senso che se anche il respondus segnala degli errori, però tu la, diversi studenti mi hanno contattato dicendo che hanno la, la webcam integrata nella tastiera, beh a parte la scelta di quel progettista che vorrei conoscerlo, che preferisce inquadrare le nocche e il mento delle persone, ma vabbè, e, eh, però eh, in quel caso l'importante è che noi riusciamo a vedere, a capire che voi state facendo la prova onestamente, ok? Quindi adesso lì sarete voi col, col sistema Respondus che vi controlla. Proprio immaginate che il video di Respondus poi noi ce lo, ce lo guardiamo, no? soprattutto dove viene segnalato. Quindi immaginate che ci sia qualcuno di noi che controlla e non fare cose che, in cui palesemente si vede che state diciamo così, cercando di. Di, di comunicare o di, o di sbirciare dove non dovete, poi, indipendentemente da dove si trova la telecamera, eh, diciamo, l'espressione o siete dei pokeristi incalliti oppure l'espressione di solito vi tradisce sicuramente. Ehm, eh, tra l'altro, appunto, la telecamera sulla tastiera o il basso è, è abbastanza. Eh, diciamo così, scomoda perché quando voi poi scrivete tante volte le dita coprono la faccia quindi ci sarà un mare di warning segnalati da, da respondus e vabbè vuol dire che ci guarderemo quelle parti cercheremo di capire mm. va, va bene, bene. allora eh, no, l'unica cosa vi volevo ancora mettere visto che ne abbiamo parlato il, eh, il link alla pagina poi ve la metto per bene però ce l'abbiamo già subito qua comoda non è questo, scusatemi, questo, vi do questo link dove c'è la soluzione, non quella che abbiamo fatto in questo momento, ma quella che ho risolto ieri praticamente, e credo che abbia già la parte anche sui set, sì, quella parte sui set l'ho chiamata cerca contatti bis, dove è un'implementazione eh, diciamo, alternativa basata sui set, mentre... La prima è basata sulle disuguaglianze, se vedete qua ci sono tre disuguaglianze perché mi sono ricordato il terzo caso che mi avete fatto notare anche voi che mi ha dimenticato. Ok, Quindi questa soluzione, vi metto subito il link qua se qualcuno vuole guardarla al volo e poi la metterà a pubblico con calma sul sito del corso. Ok, allora direi che per oggi la nostra corsa contro il tempo l'abbiamo fatta. Noi ci vediamo ancora domani mattina per le tre ore del martedì dove faremo un po' di esercizi di programmazione, eh, io avrei intenzione di prendere magari due o tre, cercando magari non risolverli da zero perché avete già lavorato, ma prendere i punti salienti dei, eh, degli esercizi che, abbiamo, che vi ho segnato, diciamo così, vi ho suggerito prima, prima delle vacanze e quindi... Eh, quelli che magari cioè, vedendo le vostre soluzioni che mi avete proposto quelli che sono, riprendere quelli che sono i punti più critici un pochino che ho trovato e li vediamo insieme guardando delle soluzioni possibili se avete dei punti che ritrovate che pensate che siano più critici di altri magari me lo segnalate così domani scegliamo questi piuttosto che gli altri e se avete anche altre domande sull'esame pensateci così domani diciamo così come ultima chance me le potete fare Buona serata a tutti, scusate per il ritardo, però parlando di esame si sfora anche più volentieri. Arrivederci.